Ciao ragazzi, ben ritrovati su Aligabu.it Io sono Gabriele e oggi continuiamo a vedere lo schema delle nostre VLAN se siete curiosi e avete voglia di vedere come abbiamo realizzato questo schema vi lascio il link qui in alto oggi vediamo nel dettaglio come abilitare il traffico di VLAN su un unico cavo con la modalità Trunk come vedete qui per vedere meglio le nostre VLAN ho usato un po' di colori cominciamo subito e posizioniamo il nostro switch e I nostri computer. Colleghiamo tutti i computer allo switch, ricordandoci le porte che abbiamo utilizzato per il collegamento. Dopodiché, configuriamo il nostro switch. Aggiungiamo da grafica le VLAN, che vi ricordo devono avere lo stesso ID del, del primo switch, quindi nel nostro caso eh, ID10 e ID20. E dopodiché configuriamo le porte. Quindi la prima con la VLAN 20, la seconda stesso discorso, VLAN 20 e la terza con la VLAN 10. Bene, a questo punto le porte si stanno configurando per rendere più semplice alla vista lo schema, mettiamo gli stessi colori che abbiamo utilizzato. Per identificare le VLAN, mettiamo le nostre targhette e cominciamo a segnarci anche i vari IP dei vari computer, per avere tutto ben organizzato. Vi ricordo che per distinguere le varie VLAN abbiamo usato indirizzi di classe C e il penultimo tetto fa riferimento all'ID della VLAN. Ora facciamo una prova, testiamo, ok, funziona, e giustamente su VLAN diverse non riescono a comunicare. Ora sempre per organizzare meglio, assegniamo dei nomi ai nostri switch, quindi modalità enable, configuration terminal, dopodiché diamo il comando hostname e nome dello dell'hostname, in questo caso ho usato switch piano terra, come potete vedere, il prompt dei comandi cambia. Questo ci sarà utile per non confonderci. Assegniamo anche l'etichetta esterna. E adesso facciamo la stessa cosa da interfaccia grafica. Questo sarà lo switch del primo piano. Sia etichetta che hostname. Perfetto. A questo punto siamo pronti per collegare i due switch. Ricordiamoci di usare il cavo corretto e colleghiamo gli switch. Io ho utilizzato l'ultima porta di tipo Fast Ethernet. Ora facciamo una prova di comunicazione tra le stesse VLAN passando tra gli switch. Come vedete, non siamo riusciti. Questo è normale perché non abbiamo ancora configurato gli switch. Ok, andiamo sul primo switch, quello piano terra, e configuriamo. Quindi enable, conf t, A ah, qui eravamo già nella modalità configurazione, perfetto. Interface F024, la nostra porta, e poi diamo il comando switchport mode trunk. Dopodiché switchport trunk allowed VLAN, questo è il comando che permette di abilitare il traffico di più vlan sulla stessa porta e qui ci sono diverse modalità di scrittura ad esempio 10,20 vuol dire abilitare soltanto la vlan 10 e 20 su quella porta se mettiamo il trattino invece significa tutte le vlan comprese tra la 10 e la 20 quindi 11 12 13 e via dicendo quindi diamo invio E abbiamo configurato lo switch del piano terra di conseguenza lo switch primo piano si allineerà vedete il pallino arancione e noi possiamo vedere sulla porta 24 dall'interfaccia grafica la modalità trunk con le VLAN abilitate vediamo cosa è successo sullo switch al primo piano Come vedete la modalità è trunk, le VLAN però le ha selezionate tutte. Ne vogliamo selezionare soltanto la 10 e la 20, quindi deselezioniamo il resto. Perfetto. Ora un'ultima prova, vediamo se le VLAN riescono a comunicare passando tra gli switch. Benissimo, la VLAN 10 riesce a comunicare. Stesso discorso per la VLAN 20. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io come sempre vi lascio il link al file qui in descrizione. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!